La Patagonia, Aysén è uno dei posti della Patagonia, è una delle zone più incontaminate del mondo, ancora vergini praticamente, e quindi è un po' un gioiello che è importante eh, cuidare, è importante eh, tenere sotto osservazione, diciamo, e eh, eh, guidarlo, in spagnolo. E, quindi... Eh, Sentiamo che una regione come questa, che da molti anni è sempre stata abbandonata dai governi, nessuno si preoccupava dei seni, era una terra abbandonata. E stranamente da 10-15 anni, un po' gli occhi di tutto il mondo arrivano qua. e Chiama l'attenzione che imprese multinazionali, eh, si preoccupino di comprare terre qua, acque, eh, mari, pesci e quindi è un... questo ha, ha svegliato un po' la popolazione e si è chiesta cosa succede. E un po' alla volta ci rendiamo conto che eh, la compra di queste terre, acque, mare eh, ci sono dietro queste compre interessi importanti, interessi di elementi essenziali per la vita nel pianeta e nel mondo di oggi. E quindi questo ha svegliato un po' anche la preoccupazione e l'organizzazione della gente, di certi gruppi sensibili a questi temi. E quindi siamo qui cercando di vedere cosa succede e qual è l'importanza della Patagonia nel contesto mondiale attuale. In Cile nell'anno 1980 è stata approvata una costituzione nei tempi del regime militare di Pinochet, una costituzione che e, beh, nei tempi di Pinochet quindi non è stata una Costituzione democratica e eh, continua fino ad oggi perché la Costituzione stessa eh, organizza lo Stato in maniera che sia impossibile cambiare questo sistema attuale presentato dalla, imposto dalla Costituzione la Costituzione è neoliberista al massimo, dove praticamente si vende il paese, si vendono i beni naturali e noi diciamo adesso anche che oltre a questo si vendono anche le coscienze e le persone. Difatti qui nei sensi comprano persone per essere favorevoli ai progetti che stavamo parlando. E dalla Costituzione del 1980 sono sorte le leggi eh, più specifiche. Allora nell'81 è stata fatta la legge dell'acqua, nell'82 la legge della mineria, dell'elettricità, eccetera, eccetera. E quindi se ci sono leggi che favoriscono eh, questa privatizzazione dei beni naturali, e chi ha soldi per comprarlo lo compra se sono imprese transnazionali molto meglio eh, perché quello è quello che sta cioè molto meglio. Eh, molto meglio per il sistema perché assicurano una maggior rent rentabilità dice. il RaiSen eh, è un progetto che viene da molti anni perché qui nella Patagonia c'è moltissima abbondanza di acqua è una delle zone del pianeta più abbondanti di acqua, considerando che ci sono qua, per esempio, i famosi ghiacciai del eh, nord e sud. Del ghiacciai. Eh, come si chiamano? La... Sì, ghiacciai enormi, eh, che neanche sono stati dimensionati, e quindi. E dalla privatizzazione dell'acqua che parlavamo, che si prende dalla Costituzione politica, l'acqua la, la, in Cile e soprattutto in Aysen, il 96% dell'acqua in Aysen è privatizzata, ed è stata comprata dalla Endesa della Spagna, e due o tre anni fa Endesa è stata comprata dalla Enel dell'Italia e quindi eh, Enel ha assunto un progetto che veniva da vari anni eh, di produrre energia idroelettrica qui nella Patagonia qui siamo appena 100.000 abitanti è una regione immensa più di 100.000 km 2 e ci sono appena 100.000 abitanti, quindi l'energia che si pensa produrre qua non è per la gente di qua ma per le esigenze delle imprese minerarie del nord del Cile. Quindi eh, il progetto prevede cinque grandi dighe con una inondazione di una zona molto significativa della Patagonia ehm, per produrre energia e portarla a più di 2000 km eh, sapendo che nelle zone dove ci sono le miniere nell'estremo nord del Cile eh, ci sono altre fonti energetiche importanti e quindi la logica direbbe che perché invadiamo con questi progetti la Patagonia eh, se c'è la possibilità di produrre energia in luoghi più vicini. Eh, questo in maniera riassunta è il tema, ma eh, ci sono vari elementi importanti che eh, sono, questionano, come si dice, eh, che Presentano difficoltà, diciamo, perché per esempio eh, considerando il, il cambio climatico attuale, grandi estensioni di acqua producono un clima eh, più mite e quindi proprio grandi, eh, queste grandi riprese sono previste, pro, eh, previste sì, eh, eh, vicino a questi grandi ghiacciai. Quindi c'è una eh, grande probabilità o sicurezza secondo i tecnici scientifici che eh, questi ghiacciai con queste grandi riprese eh, si scioglierebbero con molta più rapidita, rapidità che eh, da come si, sol, si sciolgono attualmente. Questo è uno dei, dei tanti motivi però eh, sì, poi c'è tutto il tema della flora, della fauna, delle persone eh, di cosa significherebbero questi progetti per la popolazione enfim, eh, una gran quantità di questionamenti che facciamo al progetto e, beh, quella legge dell'acqua che parlavamo prima eh, in Cile contempla la separazione dell'acqua della terra per esempio quindi eh, i contadini che hanno la possibilità di avere una quantità di terra non sono proprietari dell'acqua che passa per il loro terreno, il loro campo e quindi eh, questo perché dicevo prima il 96% dell'acqua in Essen è proprietà di, in questo caso adesso, di, della Enere e questo toglie la proprietà ai contadini e quindi inutilizza i campi per la produzione agricola, inutilizza i campi per l'allevamento di bestiame, che è una delle attività importanti qui nella Patagonia, ma soprattutto eh, rende inutile, culturale e spiritualmente, le popolazioni, che qui sono di origine mapuche-huillice. Mapuche quiere, vuol dire uomo della terra. Se tu hai Mapuche, uomo della terra, li togli la terra, dejan de ser ombres. O sea, eh, perdono la loro essenza, la loro identità, la loro spiritualità, la loro relazione con la terra e con il significato della loro vita. Quindi è tutto una problematica non solo economica, sociale, ambientale, ma è specialmente una problematica culturale, storica, e soprattutto perché queste persone che vivono qui, la gente che vive nella Patagonia è gente molto sacrificata, il clima qui è un po' rigoroso, soprattutto in inverno, e quindi vivere qua non è facile. E la gente che, che è venuta a vivere qua eh, da molti anni eh, si sente un po' derubata che arrivino a un certo momento persone strane con elicotteri, con grandi, grandi auto, a sentirsi proprietari della terra, dell'acqua. È un nuovo tipo di colonizzazione eh, senza eserciti, perché il potere economico non ha bisogno di eserciti per invadere terre ma con il, il, il capitale, diciamo, eh, si fa proprietario della, della terra, dell'acqua, dei beni naturali e, come dicevamo, anche delle persone, perché eh, in altre parti del Cile, con molta più evidenza, però anche qui in Aysen, eh, per possessionarsi dei beni naturali eh, hanno bisogno dell'appoggio delle persone. Non tutte le persone sono d'accordo con questo e quindi... Ci sono mezzi molto potenti per comprare le persone, per comprare letteralmente, vuol dire eh, dargli facilità, eh, costearle, come si dice, pagarle, pagargli gli studi ai figli, pagare cose che dovrebbe fare lo Stato, di, di, di natura statale diciamo. E, sì comprare persone, comprare mezzi di comunicazione, infine, è una compra eh, considerando il, il, il neoliberista considerando le persone come una merce ma, una merce tra le tante. Diciamo. Bueno, legalmente è quasi impossibile combattere questi progetti perché come dicevo dalla Costituzione alle leggi che la sostentano ehm, sono incamminate verso uno, questo stile neoliberista, quindi legalmente è quasi impossibile. Eh, però ci sono anche alcuni avvocati che eh, si mettono in qualche, eh, qualche possibilità che ci sia di, legale di attaccare questo. Però essenzialmente si organizza eh, di due modi, io credo. Prima, aiutando a prendere coscienza alla gente di questi temi. Di questi temi che la gente, soprattutto semplice, i contadini, la, la gente che vive qua nella Patagonia, eh, vede questi problemi solo dal punto di vista che le affettano a loro, che, che hanno a che vedere con loro. E, aiutarli a prendere coscienza vuol dire... E fargli capire che queste che la realtà non è casuale che se succedono queste cose qui è perché a livello globale, mondiale ci sono tematiche e problematiche che fanno che succedano queste cose qui nella Patagonia e in altre parti del mondo e quindi la prima Attività importante diciamo è aiutare a prendere coscienza. Per quello è essenziale, per esempio, una radio che abbiamo qua, Radio Santa Maria, del, del, della diocesi di qui, dell'Aisen, che è delle più sensibili in questo, se non la unica sensibile in questi temi. E, e una seconda attività è l'organizzazione delle persone organizzazione eh, per diffondere la, la, la realtà, diffondere quello che dicono le imprese, diffondere i pericoli che ci sono, diffondere i benefici che ci potrebbero essere, diffondere le menzogne che ci sono dentro il progetto e che le fanno credere come se fossero verità o realtà. E, è così. E' così, quindi l'organizzazione della gente eh, porta a fare manifestazioni, però eh, qui in Aysen ci sono certe caratteristiche interessanti perché per esempio tra i più sensibili in questi temi sono i giovani, chiaramente. E i giovani che amano la terra dove sono nati, che amano la natura, che amano una vita sana che si vive qua e soprattutto questo amore alla propria terra eh, si potenzia molto di più perché per la poca popolazione non ci sono università in esse. e quindi i giovani devono emigrare per andare alla università in altre zone del, del Cile e quindi cominciano a comparare la vita nella Patagonia e la vita in altre città più industrializzate diciamo. e quindi questa differenza la fa, gli fanno capire il, il valore o, o dar più forza, più potenza al valore della vita nella Patagonia e quindi queste organizzazioni, che dicevamo soprattutto Patagonia sin Represa, eh, si diffondono anche in altre parti del Cile. E quindi se c'è una manifestazione in Coyaiche, contemporaneamente questi giovani, già studenti universitari in altre città del Cile, organizzano in quelle città manifestazioni e la stessa organizzazione e quindi si è creata una potente sensibilità a livello nazionale eh, al punto che eh, due anni fa per esempio eh, le grandi manifestazioni in Cile sono sorte per il problema di Hidro Aysen. e da lì con quella forza soprattutto giovanile è continuata per esempio la, le manifestazioni del movimento studentesco che sono state molto importanti e continuano a esserlo. L'Enel è un'impresa privata con un percentuale statale e questo è importante. Quello che dicevamo prima della colonizzazione di queste terre e di altre parti non è solo di una impresa privata transnazionale che si appropria di altre zone del pianeta. Qui, nel caso della Enel, c'è anche lo Stato italiano. Il 32% della Enel è dello Stato italiano. Quindi eh, c'è una responsabilità eh, statale. Uno si domanda cosa direbbe l'Italia se eh, o gli italiani meglio, se l'82% dell'acqua dell'Italia fosse proprietà dei cinesi o dei russi o dei non so lì. Con la differenza che la legge che dicevamo prima della legge dell'acqua in Cile ha una proprietà di gravità, non solo separa l'acqua dalla terra, ma eh, l'uso dell'acqua ha almeno tre componenti importanti. Uno è la proprietà, la, chi è il proprietario dell'acqua? L'altro è la distribuzione dell'acqua e l'altro elemento è la gestione dell'acqua. Come la gestiamo? In molti paesi questi tre elementi sono eh, in mano di vari proprietari. Normalmente la proprietà è dello Stato. La distribuzione e la gestione può essere varia. Può essere lo Stato, può essere il municipio, può essere organizzazioni sociali, può essere una mistura di questi. Qui in Cile questi tre elementi sono uniti in una sola mano. Cioè l'Enel è proprietario, gestisce e distribuisce e quindi è un monopolio assoluto dell'acqua che non è un elemento qualsiasi, senza acqua non c'è vita, non c'è vita umana, non c'è vita di ogni essere vivo, piante, animali, ogni essere vivo. Quindi essere proprietari dell'acqua oggi, che in quantità è la stessa acqua nel pianeta che secoli e milioni di anni fa, con la differenza che oggi, soprattutto per la, gli effetti della industrializzazione e cose varie, eh, molta quantità di acqua, stiamo parlando di acqua dolce, eh, è inquinata e quindi non abbiamo la capacità di usare, la possibilità di usare tutta l'acqua eh, disponibile per i molti usi che ci sono, l'uso dei bisogni naturali, delle persone, dell'agricoltura, dello sport, della salute, eh, della, de, delle imprese, delle industrie e quindi si entra in conflitto in conflitto di interessi a chi diamo più priorità tra tutti questi usi quando c'è scarsità di acqua e in un sistema neoliberista che si crede proprietario delle cose e anche delle persone dicevamo, e chi ha più soldi si appropria dei beni dell'acqua in questo caso e quindi eh, il potere economico diciamo così eh, influisce enormemente sul potere politico eh, al punto che i politici dentro della mercanzia diciamo, i politici sono anche una, una sezione da comprare e quindi ci sono politici comprati qui in Cile da queste imprese e ci sono altri che non entrano in questo gioco. Sono pochi, però eh, molto decisi, molto lucidi in questo senso di, questa, di queste strategie eh, economiche, sociali, politiche, enfim. e quindi eh, anche qui in Aysen eh, uno non può fare differenza di partiti non è che un partito di destra sia neoliberista un partito di sinistra non lo sia qui in Cile la prova è che in questa politica neoliberista che è stata impulsata soprattutto in tempi della dittatura di Pinochet no? Eh, sia i governi di sinistra sia i di il governo attuale di destra hanno usato mismo, il, gli stessi criteri e le stesse metodologie e le stesse strategie quindi in questi temi la gente già non ci crede ai politici né alla politica e c'è una ricerca di qualcosa di nuovo che non si sa ancora cosa sarà, però certamente c'è eh, molta molestia, molestia come si dice, eh, malestare diciamo eh, di fronte a, a questa struttura politica che, che fa che eh, questa struttura di potere eh, anche se uno cambia il discorso politico di destra o di sinistra però la struttura politica, economica, giudiziaria è esattamente la stessa della dittatura cioè eh, diciamo qui in Cile che siamo in una dittatura eh, disfrasata, mascherata mascherata di democrazia perché certamente adesso in questi governi c'è più libertà dei tempi di Pinochet. Adesso io posso parlare per radio, posso parlare per televisione, posso dire con più libertà quello che voglio dire, però dopo nelle decisioni, chi prende le decisioni? Per quello dicevo che di fronte a questi progetti la unica possibilità è non va nella linea di, di, di cambiare la, la rotta, il rumbo no? di questi progetti, non va né nella linea eh, economica né nella linea giuridica, perché giuridicamente è impossibile mettersi in, questo, in questa muraglia di, di, di bronzo, diciamo. <coughs> economicamente neanche, perché... Bisognerebbe avere più soldi di queste imprese per guadagnare terreno a queste imprese. L'unica possibilità è prendere coscienza e pressionare un altro potere che ancora è un po' addormentato che è la coscienza sociale e la reazione della popolazione che speriamo sia sempre pacifica. E quella è un po' la... la quindi le imprese, i politici evidentemente non, non sono, eh, anche se a volte di parola appoggiano certe esigenze sociali, <coughs> ma dopo in pratica i benefici economici eh, sono sempre superiori alle... alle Io ho scritto una lettera quattro anni fa, una lettera pastorale che è sorta un po' da un dialogo intenso, ampio, con, non solo con gente della Chiesa, ma un po' con, con molta varietà di gente, dove eh, si parla prima di tutto di eh, alcuni elementi per capire il mondo in cui viviamo. E quindi capire certe strategie e decisioni che si prendono nella Patagonia ma anche in altre parti, no? poi la carta presentava il tema dell'acqua, il tema dell'ambiente, il tema dell'energia e quindi anche eh, concretamente dopo i temi dell'idro-aisen che vogliono fare qui nella Patagonia. E, quello, quello è un po' il, i temi essenziali della lettera. La lettera era essenzialmente per i cattolici. Io sono un vescovo, quindi faccio una lettera essenzialmente per i cattolici. Ma la, la tematica della lettera e l'ampiezza la de, dei temi ha fatto sì che sia interessante per molte altre persone. E quindi ho pensato che era importante, se nella lettera questiono questi poteri che dicevo prima, il potere economico, il potere politico il potere giudiziario che sono intimamente uniti, intimamente uniti anche se a volte bisticciano tra di loro, fanno capire che eh, ci sono contrapposizioni, no, nel fondo la struttura di potere sono intimamente uniti. Era importante consegnare questa lettera a questi poteri e quindi eh, ho consegnato la lettera al governo del Cile, di quattro anni fa, al Parlamento, senatori, deputati, al potere giudiziario e evidentemente anche alle imprese, al potere economico. E per quello sono andato tra l'altro all'Assemblea dei Soci dell'Enel in Italia e All'Assemblea dei Soci di Colbun, qui a Santiago in Cile, che sono le, le due imprese che conformano il RAISEN per i progetti della Patagonia, e sono andato a fargli trattare di fargli capire eh, l'importanza della Patagonia e lo inadeguato che sono questi progetti non solo per la natura, ma anche per, incluso economicamente ci sono alternative energetiche, più a buon prezzo delle spese che prevedono fare qua. Perché questi progetti si sostentano anche in molte mentiras, no? e, come si dice, e, bugie, menzogne. Per esempio, dicevano che questi progetti costavano 4 mila milioni di dollari al principio. Ja. Dopo 5-6 anni, da 4 mila siamo passati a 11 mila, non è poco. E quindi uno beh, può continuare a credere in quello che dicono, eh? perché non è una differenza di spiccioli, diciamo, no? E quindi sì, sono andato all'assemblea dei soci che è un po' il cuore dell'impresa. Dell non sono stato trattato molto bene nell'assemblea dei soci della Difatti di eh, fatti non mi hanno lasciato finire il, il discorso che avevo preparato. E, e invece nell'Assemblea dei Soci di Colbun qui in Cile ho fatto più o meno lo, stessa, lo, stessa, lo stesso planteamento, il discorso diciamo. E, e, sì, lì mi hanno ascoltato, però non hanno fatto molto caso. Però è stato interessante perché abbiamo avuto la possibilità di estendere un po' in Cile questo discorso dell'energia, dell'acqua. C'è un movimento importante per nazionalizzare l'acqua, per esempio, in Cile, per riformare la Costituzione, per eh, esigere un, un, una politica energetica, perché in Cile non c'è una politica energetica, no? anche se proprio andando a parlare con il gerente, il presidente, diciamo, di, di Hidroiseg, lui mi ha detto no, c'è una politica energetica in Cina. Ho detto quale? No. Sì, il fatto che non ci sia una politica energetica già è una politica. Quindi eh, facilita, eh, dà facilità diciamo, a, a chi ha più potere per eh, imporre i suoi progetti eh, con molta facilità in una maniera di monopolio. E di fatto in Cile il monopolio energetico non attuale non permette che eh, si, neanche si sperimenti altre alternative energetiche. Difatti, per esempio, qui in Aysène dicono: eh, è vero, se facessimo le dighe e producessimo qui l'energia, eh, non vi daremmo energia per il sistema stesso che è un sistema continuato dei 2.000 km, considerando tra l'altro che in Cile ci sono molti terremoti, vulcani, quindi eh, se per terremoti o vulcani si rompesse questa linea di trasmissione di 2.000 km interrompe l'energia in tutto il Cile, però eh, se, se se produciamo questa energia qua a voi in Aysen non toccherebbe energia però noi ci eh, compromettiamo diciamo, ci, ci obblighiamo a, a che il costo dell'energia qui sia più a, buon, più a buon prezzo e non possono farlo perché qui c'è un'altra impresa che, ha, che è proprietaria dell'energia qui a San, a, in Aysen e quindi legalmente non possono farlo quindi è una tra le tante eh, bugie diciamo, o menzogne che, che dicono e, eh, sì, questo cioè eh, essere eh, proprietari di un monopolio energetico è parte della politica eh, politica non solo energetica in Cina ma della politica... Cioè, e di fatti questi monopoli ci sono anche in altri settori dell'economia cilena, al punto per esempio che non so, in questi anni, per esempio per dire il monopolio del, delle medicine, ci sono tre grandi imprese farmaceutiche che si sono messe d'accordo per unificare i prezzi e quindi è un monopolio anche quello, no? e evidentemente di fronte a questi monopoli di un potere economico chi perdono sono sempre i poveri o i più poveri e quello è un problema non solo sociale, politico, ma soprattutto etico, spirituale, religioso almeno io lo vedo da quel punto di vista e in questo senso la Chiesa non può, non può, non può tacere, no? Soprattutto perché il, il sistema neoliberista è nella sua essenza, nel suo cuore del, del sistema diciamo è apertamente contrario al Vangelo il Vangelo che produce comunione, rispetto per le persone per le cose, eh, valorazione dei beni. Eh, la, la, il sistema neoliberista è privatizzatore. Privatizzare vuol dire eh, mi approprio io privando ad altri, emarginando ad altri, per quello che per esempio la, la Chiesa in America Latina già non parla più di differenza tra ricchi e poveri, ma tra ricchi e emarginati, perché al povero io lo posso aiutare con beccas, come si dice, sussidi, con eh, aiuti, limo, l'emosine diciamo. Gli emarginati già non mi interessano, sono niente, non entrano nei miei interessi e quindi è un, un sistema molto più distruttivo e inumano, diciamo. No? E queste sono le situazioni che, eh, dalla pratica, diciamo, uno riesce a aiutare a prendere coscienza alla gente, alle comunità, ai gruppi, ai movimenti e anche ai politici.